Ciao a tutti ragazzi, io sono Dynamitix e Marco007 e siamo tornati su Paper Mario di Origami King Nella scorsa parte, nella scorsa parte, nella scorsa parte, non vi, non vi siete iscritti al canale, non avete risposto al sondaggio Quindi, quindi oggi oh oh oh. se non lo fate, per casa vostra ti rubo tutte le caramelle. Basta fare riferimenti a quell'animazione. Quell'animazione. Che sono un meme. Ti rubo tutte le caramelle. Vabbè, l'altra volta abbiamo ucciso Kamek. Sì, e l'abbiamo schiavizzato ora. Adesso lui porta una ora mappa. Ora lui Kamek. Ora lui porta Bowser Jr. Su cui abbiamo scritto <ride> la mappa di tutto il mondo. Un altro bivio non segnalato. I Todd che lavorano qui potrebbero anche dare una sistemata alla segnaletica. Sì, per va i bene. Per i ah. Ci ah. Sono vie stavolta, tre. Ma dove? Ah, una là pure Come facciamo? Ah, eh sì, ora arriva lui Andiamo di qua Mi no. ricordo una scena del genere nel trailer Ma Bowser Jr. non era sporco Shut up Non possiamo tirare a indovinare Perché non verrà ascolto a me? Finora non ho mai sbagliato Invece sì Abbiamo ascoltato Olivia È eh, vero eh. Olivia l'ha sbagliato, infatti Beh forse non ti interessa saperlo Ma ha un ottimo presentimento riguardo questo Mi a spiace, P -p -p pure questa volta dobbiamo dare ascolto a Kamek Perché Ha ah, avuto sempre ragione No, eh? anche perché è a sinistra Vabbè Dobbiamo dare di nuovo Segui Come me, fai segui a dire me. che a sinistra? Che questa è la sinistra <ride> Sì, vabbè Fa troppo user, fa tutto quello che, che non gli dico <ride> Spendito, finalmente qualcuno mi dà retta Ti ho dato retta tre volte, idiota Lui <ride> è sempre quello di sinistra ma hai detto sinistro Vuol dire che... Aspetta, com'è? Comunista o fascista? Non Bo. mi ricordo Mi sa che è comunista Oh no, un cartomagno Oh, oh no, è no, il... cartomagno della morte Corri Mario, oh, corri no. Ah, non sai neanche se ne no. Oh, oh Oh, guarda, che è abbastanza largo per far passare noi, ma non lui Ah, guarda quella terribile creatura Anzi, non riesco nemmeno a guardare Mi fa troppo paura La stai guardando adesso quindi era questa la causa dei rumori. Le fauci di quella bestia Le Sono incredibili. Che è un poeta. È davvero fuori controllo e attacca senza preavviso. Ma credo che per ora. Servo al sicuro. Ah, ah. Che t'avvicini. <ride> Appunto. <ride> che scelgo. Neanche è rimasto incastrato sotto a quel ramo. Proseguiamo per la nostra strada senza aspettare che riesca a liberarsi. <ride> Buon compleanno! <ride> Effettivamente quando eh. verrà pubblicato un, un video, questo video cioè domani sarà il eh. compleanno di un mio amico. No, a nessuno yeah. importa perché, nessun perché questo tuo amico non ha il canale, quindi... Ma io ho finito di bere il bel puerto. Non abbiamo mai detto per.. Il <ride> <ride> Puer puerto solo. Comprate eh, puerto sol Vedi, è dando ragione a Kami che abbiamo avuto... Eh, abbiamo oh, finalmente tutto. siamo arrivati dall'altra parte. Che spaventa. Basta farlo. Basta! <ride> Vai, ho letto. Allora, chi è che non vede alla fonte? Io, io. Ah, è vero, dovevo andare alla fonte. Vieni di andare avanti, però, Kamek, c'è una cosa che mi assilla. Hai imbroccato la via giusta ogni volta. Come facevi? Come hai fatto? Incredibile. Per... Però, ah, mi quindi è lascia, vero. Ma ucciderti. È strano. Sì, dici un po'. Hai parato con una delle tue magie, confesso. Perché parare? <ride> non sarebbe meglio? Ci aiuta con i suoi trucchi. Magia? ma nemmeno per sogno. Sono scartato le vostre scelte dettate dalla emozione, favorendo quelle dettate dalla fredda logica. Cosa? Quale logica? Erano tutte scelte a Appunto. caso. Del resto, ciò che mi ha portato fin qui è il sistema basato sull'indietreggiamento, le ritirate tattiche e i rip rip ripiegamenti strategici. No, no, loro ci pensano come se fosse stata una cosa intelligente e loro sono stupidi e non capiscono. Ma veramente non ha senso. Non mica ci siamo ritirati da nessuna parte Appunto Ci siamo volta, ritirati perché abbiamo preso perché volta abbiamo, quello sbagliato Appunto abbiamo preso quello sbagliato Abbiamo dato ascolto consiglia E poi E poi siamo strada. tornati indietro per, per andare con Kamek No in un certo senso ero giusto Ero io a suggerirti la soluzione giusta ogni volta Non è vero Non avessi saputo che pesci pigliare se non avessi sempre Scelto per prima la via sbagliata Eh ha proprio ragione No Statevi tutti zitti, siete solo fortunati ah, <ride> Guarda, colpe, colpendo il cosa ho colpito pure Kamek No one cares Nobody cares No, no, di nuovo Ah, siamo arrivati, che bello Ne ho visti di alberi grandi, anche in tempi recenti Ma questo potrebbe essere il più grande che abbia mai visto in assoluto Non è vero, nel 3-3 non, non sei mai... <ride> non, non c'eri Sì, sì Sensazione impressionante. Ma che ne dici quell'altro albero? Quello da cui le radici scorre. <ride> Potete evitare di dirlo, eh? Quello da, dalle cui radici scorre tutta l'acqua. Un attimo no, gli alberi si nutriscono di tutta quell'acqua. Quindi sta vomitando. Non sarebbe un posto più logico per le terme? No. Ma dai, come facciamo ad arrivare là? Sembra quasi che non vogliono farci raggiungere queste terme. È Se, come, come sei entrato qui nelle terme, E hai sbloccato tutti così con il con il cartomagno. <ride> Se qualcuno non ha il cartomagno, um, che deve forse dall'alto potremmo avere una misura migliore, peccato che questa scala sia fuori di portata. Certo, i tutti i custodi di questo posto sono proprio negligenti. Ma tu sei il custode. <ride> il custode qui, come facciamo ad arrivare alla scala, <ride> signor custode. <ride> che ne so, io sto qui solo da tre anni. Gira quella foglia. Questa foglia mm -hmm. Mm -hmm. E devo girare mm -hmm. pure quella. Ma che sono sti urla? Che ti la pena? Se eh. urla. Appunto. Ah, ok, nel frattempo io sblocco sto coso. Mm -hmm. Oddio, ma quanto ci vuole? Oh no. si. Sì. Ed è stato pure inutile. Marco ci vuole 30%. sì il tempo, ok? Ecco qua. Yay. Vedrà così faccio Meno male che ci sono Yuck. Non hai fatto, hai andato a chiudere la finestra? No, ti ho detto, ti ho detto, eh, gira con la foglia, non l'avresti mai fatto senza il mio aiuto Certo. Non ce l'avresti mai fatta senza il mio aiuto <ride> <ride> Amici <ride> egoisti nei animati. <cartellati. ride> non ce l'avresti mai fatta senza il mio aiuto Non ce l'avrei sì, mai fatta senza però il mio quella, aiuto Quella è la mia battuta Non ce l'avrei mai fatta senza il mio aiuto <ride> di di di di Nicola dei timbri Sì, dove ah, ci sì, timbrano, timbrano i timbri. Dove ci timbrano i timbri. Timbro oh siono Oh no, oh knows, Pinaglia Pinaglia uh, Trent. Capisco. Ma hai, de hai detto un po' in inglese un po' in italiano. Shut up. oh my goodness okay, niente, sì, succede si succede che ora scappi. scappi succede che ora scappi e vai a usare quella casella oh, uh, uh, usare Shut usare shot action e ah ah ah lentezza ah ah okay, ha <ride> accelerato accelerato ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah sì, salvare. vabbè cioè, andiamo a andare un tiro non andare prima di salvare non sarebbe meglio che salvare cos'è vistoso mm. niente di nuovo quindi mica c'è il fungo mitico non penso nah. sarebbe troppo OP, quanto ti cura tutta la vita potrebbe no. in effetti Pot potrebbe curare proprio infinito Potrebbe ah, okay, esserci il finito. fungo max Un attimo fanti della giungla è, è, sì. è tutto Sì Bene Ok andiamo su Salviamo, non sarebbe meglio salvare sì, prima. Zitto. Te, te lo dico solo so perché hai fatto un passo in più. per sbaglio, ah, io ci scommetto. 10 euro su ah, Minecraft. Ma le vuoi fare su le... Minecraft, che vuol dire 10 euro <ride> su Minecraft? Non si vede 10, 10 pepite d'oro Su Minecraft, business, cosa ci devo fare? Non lo so, però. Scommetto che adesso c'è a affrontare il cateniaccio. Wow, davvero? Io non scommetto contro, ecco. <ride> Scommessa non valida. Shut up. Eh, e Kamek farà un'altra cosa. Sì, fare il commento. Ehi, ma sono io. Oh, finalmente, ecco il giusto riconoscimento per tutti i miei anni di servizio. Sì, però stanno in paradiso, chissà perché. A questo basterà a darmi forza per i prossimi dieci anni di impegno. Senza nemmeno un grazie. Ah, ok. Allora vai subito a lavare i piatti, schiavo. Abbiamo <sussurra> tutti i tesori de delle terme adesso, della giungla. Quindi possiamo anche smettere di preoccuparci. Però mancano ancora i blocchi, giusto? Ma che fa? Bu ah, c'è il caltegnaccio. Non ci avvisa niente. Hai detto run, Mario, stato... Run Mario, ora voglio catenaccio come il nuovo assistente. Non campo. Ah ah, lol. Du -du -du -du -du -du -du. Quella cosa può salire le scale? Non saremmo in salvo da nessuna parte. Certo che questa giungla non è per nulla accogliente. Quanto manca la fonte? Sì. Ehi, che ti salta in mente di scappare così? Potevi almeno avvisarci. Eh, mi dispiace. Come ho detto prima, senza... I ripiegamenti tattici sono da sempre una delle chiavi del mio successo. Tuttavia, dato che siamo alleati e voi mi urlate contro molto meno spesso del mio abituale datore di lavoro, proverò a fare meglio. Ah, ok. È stato facile, forse dovrei farti io da superiore. Torna al lavoro, Kamek. Ah, mi piace. Madonna, povero Kamek, schiavizzato per la vita. Ma che te ne importa? Okay, che questo non l'ha sconfitto per niente. Ora l'abbiamo già attaccata. Spara solo palle di fuoco. Un attimo, e come ci arrivo da lì? No, no. È solo lì per ostacolarti. Senti a me. Speriamo. Oh no Forse ma sì. Oddio Ecco come la raggiungi. <ride> non no. La raggiunge lì Ah sì, Mario giustamente si ferma a guardare Kamek che scappa Invece di oh, iniziare oh. a scappare Ma vedete mo pure consiglia Salta, salta. Mo, mo pure consiglia se n'è andata con Kamek <ride> Consiglio? Chi è consiglio? Tu Sì, certo perché un'aliana aliena presa con quella potenza lì Ti lancia fino all'altra isola Scusami Mario, mi sono fatta prendere al panico e ho fatto proprio quello che avevo detto a Kamek di non fare. Mm. Quando si ha paura è facile agire senza pensare, eh. Ad ogni modo il nostro repentino scatto e l'eroico balzo di Mario hanno risolto la situazione. Ora finalmente siamo arrivati. Fortunatamente queste sono le terme. Oh no, no, there's a hole. Oh, oh, salve, benvenuti! trovate nella favolosa fonte della giungla, famosa per le sue incredibili proprietà smacchianti e depuranti. Ah, questo smacchiera Bowser? Mm. Purtroppo attualmente no, è nota anche per la... Ah sì, perché l'altra cosa non ha la... Ha perso il, il tappo potere. dello scarico. Oh no. Tu non puoi dire sul serio, cioè... Non so da dove cominciare, innanzitutto, eh. Hai presente quanto è difficile arrivare fin qui? No. Mario, troviamo il tappo, facciamo un bagno e andiamocena qui. Ma hai detto... Ehi, Sono che Sono stato a questa fonte. Quella è l'edicola dei timbri per la nostra promozione. Sì, va bene. Sotto di timbro riceverai il premio. Timbramelo allora, idiota. No, eh? Ok, andiamo. A... Vediamo se dice qualcosa. Basta, basta, basta. Niente, eh? Vai là dietro. Prima. Sì. sì, appunto. Emo c'è il timbri. No, c'è un tipo timido. Cosa sta facendo? Sta mangiando un panino. Sì, e sapete dove è il tappo della vasca? Sono sicuro che era qua dietro. Ma un presentimento su questo posso sapere. Sapete? Che presentimento. Uh, il il oh. presentimento che quasi deve girare. E qui c'è il, il cartone. Carton e lì vedo pure il tappo. Shhh, non spoilerare. Perché è rivolto in un'altra direzione? Boh. Uh, uh, uh. Mo. Uh. Ah. Yoink. Ah, e Mo <ride> si mette perfetto. No. <ride> volevi. Ah se li parli di nuovo tipo ti di te a molti poti mi godete a qualcos'altro Perché perdi tempo non è utile Ho sbagliato Oh vai a parlare Ma no, hai preso Ma do... non mi fa andare giù Ok oh, oh. Ah yes <ride> Se è pure Oh grazie là. per aver provveduto Il tipo che se ne occupa di solito vuole sempre un previso sì, settimanale vabbè. Ora dovete aspettare che si riempia Spoiler non <ride> <ride> ma povero Kame Bene la fonte della giungla è pronta, è pronta all'uso Scusate ecco per i vari disguidi Sono raffredduto Scusate per i disguidi miei <ride> a fare perché dovrebbe partire una cazzina. Ma io voglio solo andare qui a timbrare timbra, timbra. Devi prima fare il bagno E là, là dietro dove si va? a me si esce non ho fatto entrare Kamek Kamek non può entrare finalmente non vedo l'ora di togliere tutte queste macchie dalla carrozzeria. fanno anche il servizio lucidatura è tutto nell'acqua Bausa Schugier. cioè quindi l'acqua la, dell'altra termine de, de, delle altre terme non, può, non può pulire no, no, però Non però pulire. padroncino lì sotto da un bel po' di tempo... no, non è vero non va tutto bene Ah, Ehi, sono tutto. Tadaa, come sto? Che cioè, questa è acqua normale. <ride> sì. Ah, meraviglioso, la foto funziona proprio come, <ride> come ci aspettavamo mi ricordo nemmeno. Mi parlare. Sta tipo. Sta tipo bevendo 3 <ride> litri d'acqua al <ride> secondo. Non sapevamo da dove proviene. Io so che io lo no, trovo. Mi fai parlare. Non so dove trovo. Restituirò la sua padrona in quale condizioni. Sto bene, mi sento bene, va tutto bene E come sono morbide le mie pieghe ora Ehm, um, Certo Però dovrò ricominciare appunto Fiù a questa fonte No Ok Allora, quindi si sono abbassati No Il suo verde Padroncino Il suo verde è sgargente e i suoi rossi e i suoi gialli sono radiosi ti mi direbbe di metterci in merce? No, mi piace qui, farò un altro bagnetto. Morto. No. <ride> se, se affoghi qua, mica ti cura l'acqua. <ride> dobbiamo portarlo all'altra poi. Padroncino, adesso è stato abbastanza. Forza, dobbiamo proseguire. Haha, ah, sbianca. Madonna mia. Non ha detto niente Che paura, sembra un fantasma Per un attimo ho perso la voce dal terrore Ah, era Kamek che parlava Ah, io pensavo che Bowser Jr. fosse proprio il Che Dopo tutto il tempo e gli sforzi che abbiamo impiegato a restituire i bei colori Adesso lo trovi in bianco E nero Allora, un altro sento è per tirarlo E l'altro per ridargli il colore Non mi sento molto in forma Non ho la forza di combattere Né lamentarmi di non avere la forza di combattere Lo stai facendo ora lo credo bene, la sua energia sbiadita come i suoi colori Questa fonte termale è stata una disgrazia, una disgrazia, una disdisdisgrazia Una rilassante e rinvigorente disgrazia che mi ha aperto tutti i pori <ride> E non possiamo certo colorarlo Dobbiamo andare avanti così Allora dirigiamoci alle fonti che si stimereanno le pieghe, grinze Ah è vero, ce ne sarà una per le pieghe e una per le grinze cioè queste, queste cose ah. qua le pieghe invece sono ah e quindi quella dei colori che, che dove la trovo Yes. e non dimenticare il timbro dai facciamola finita con queste terbe così posso finalmente menare le mani Perché? che c'entra? Ah. <ride> pensavo stessi mi mando... timbro <ride> pensavo stessi mi mando sì, una chitarra eh. no era lui che bicchiava qualche qualche sbunzo vuoi lasciare l'isola? no beh in effetti si si, si che vuoi lasciare l'isola l'ho detto per, per scherzare vuoi lasciare la bisola ah, wow vita. molto utile grazie grazie potevo anche farlo da solo e eh, poi aveva la scritta nera con uh, le, le, le lettere rosse Death. you died wasted Shh. no? Yeah. Bene, ora io direi: Non mi aver ricevuto una personalità è tutta rovinata. Forse così impara. Ti ho sentito ah, quando ritorna. Scusa. Bowser Jr. Non ha pestato qualcuno in un giorno, da più di un giorno eh. che non pesta nessuno. Catini di legno, eh? anche detti secchi o bacinelle. No, tu resta lì, in camera. Alla prossima, terma! Yeah, yeah, yeah, Sai che yeah, mi ricorda eh. Bowser? Junior, no, La <ride> Perché? Non ha senso. Perché vuole picchiare tutti? <ride> non ha senso. <ride> ah ah, Engry, Engry, Beh, quindi, quindi ora che devo fare. Adesso salvi e noi ci ritroviamo. Eh no, alla no, un attimo, riguardando il video, ho visto qui che c'era. Va bene, un tipo Ehi hey Mario, noi stiamo ragazzi, Dobbiamo ripagare il nostro debito lavorando per le Terme. Paradiso: lo staff prende la cosa molto sul serio. Vediamo un oggetto unico a sole 10.000 monete. Che se ne dice? di Ci Sono di troppe farci. cose. Oh, peccato. Pensavo che queste così. Parebbe un'occasione unica. È un'offerta temporanea. E questo tipo di lavoro manuale non rientra nelle nostre mansioni. Non ne posso più. Sì, lo so che tecnicamente dovremmo essere in grado di sollevare 25 kg ma. Non so, 10.000 monete, che braccine! Allora, con... dobbiamo me comprare ti... il rastrello, che altro? Il rastrello, l'oggetto strano, un'altra uh, spilla, che spilla? Qual era la spilla? Spilla! Uh, È da lui che oggetti. dobbiamo comprare il guscio d'oro. Ah, uh, il guscio d'oro, lo compriamo? Sì, per forza, quasi i potenziamenti che ti aiutano proprio la salute, quelli sono la prima cosa che ci serve. I trofei. Ma tanto il tempo d'oro l'abbiamo già avuto. Eh sì. Queste non... cose, cose estetiche, opzionali, non ci interessano. I trofei uh, sono la seconda beh, cosa... Vabbè, accessori, poi. mettiamo questo e qui abbiamo già fatto tutto. Yeah. E poi ci manca quella inutile e l'altra inutile, quindi abbiamo finito gli accessori. Eh sì. Yeee. Yeah. Almeno per ora. Poi andremo a comprare una parte extra. Qua, intanto sì, chissà quante monete faremo in... per fare backtracking e tutto quanto. Allora, ehm... Um... Qui secondo me si va Ci Siamo qua già andati, mi Ci Siamo andati. già andati? Sì. Mm -hmm, sì. Mm -hmm, sì. <ride> mi, mi sembra pure un po' inutile come... Eh, siamo... No, abbiamo salvato <ride> un tizio da qua. Mi ah ah un sì, tipo... No, il tipo timido, eh, sì, cioè sì, no, sì. lo sneffit. Lo okay. sneffit, quello che ci vende le cose. Nonost... Mm, il, il coso conveniente convenienza e qualità. Convenienza e qualità. Qualità. Beh vai là. Qui dietro. Ci siamo già andati. Ci siamo già andati, sicuro? Sì. Euro. Sì, ci siamo già andati perché uno l'abbiamo sbloccato, due non abbiamo neanche comprati Sboccato? Sboccato <ride> sulla tazzina di te... Delle, delle sì, e ci hanno cacciati dal locale eh, eh, I, Non permettono di permetto vomitare le, sulle cose Mentre attraversavamo questo ponte. Ah, che cos'è questo? Quello dei colori, lol Ah, Ah, sono andato... Ah, ah è bollente, non puoi Edizione Mario si un proprio suottato Stai ah, quella è dell'acqua calda e quella dell'acqua fredda. Eh. <coughs> Però lo stesso tempo anche colore. Signore. Questa è l'edicola dei timbri. Hanno suonato, li andranno aprire. Ok, questa è l'edicola dei timbri. per sì, la sì. Sì. Bla. sì, sì, sì, sì. Vai. Beh, vai a cercare okay, come aprire quella gialla, Andiamo dietro. Sì. Non si può. C'è una cassa. Allora andiamo indietro all'altra parte. Ora come si glitcha nel c'è un cespuglio Edizione anche okay. Mario c'ha gli attacchi epiliatici quando usare le scale Yee monies c'ho pure un Koopaccio I smell PENNIES! Quindi Boh mi butto No Devi rompere le cose. Ah non posso cioè, quello è tutto Cosa dovrei fare? Qui c'è uno strappo Convenienza Cortesia E qualità qualità? Sembra Il motto francese <ride> Calité, fraternité, libera. Ok, qui è inutile Parla col Goomba Che quello è Goombario, sicuramente ti aiuta Per forza Per forza, è <ride> Goombario. Goombario Attenzione, attenzione. Lo ah. devi dire prima Però colpire la statua rossa Tipo pure la smette di fare Smette di Di vomitare dentro la cosa Eh ho visto i soldi Perfetto, Ecco devi riparare il tubo eh, Devi combattere per forza Ti fregato Ripara il coso senza attaccare te, te, te, te. Ok, um, Ora mi, mi modifico un po' qui. Il coso così posso farlo meglio. taglio. No, non taglio, solo questo eh. Bene. Mm. Ok, ora posso fare il timbro. Finalmente. Il timbro I Timbri! I timbri! Che bello? Yoshi is Swully World. E ecco, allora <ride> parti a caso. Timbri timbri Bene, ora si spieguzza no, cosa si fa. No, ora si colora? Ah, due impressioni. <ride> che voce. E poi muore. Deve... Ah, ora, ora si colora troppo. Come va la sua sommergibilità? Funziona? <ride> ah no. Ah, gli ha tolto le pieghe. Guardami, che te ne pare? Sono piatto? Come il giorno in cui sono nato, sono tornato che miglioramento era scettico ma al soggiorno costerno dove ho preso una buona piega piega ah, ah. dunque ci mancano solo le crinze ah il colore fa niente lo possiamo lasciare a costo di sembrare ridicolo devo chiederle di pazientare ancora un po' sua caoticità l'abbiamo quasi rimessa in sesso tutti questi bagni mi hanno stufato papà non, ha, non, non ha mai fatto non il bagno non mi ha mai voluto bene. bene Bravo. papà non ha mai fatto il bagno sta benissimo Ah, Portatemi subito alla prossima fonte così potrò tornare a quello che mi piace fare botte ah Mario guarda Olivia e ah, niente e ora non ha più tirarla subito fuori lì ah sembra giusto Olivia è un origami Queste che stanno sparendo? diventano un banale foglio se non ci diamo una mossa tu sei un banale foglio ma io sono a Bowser a Bowser a vedere. Insomma, io sono a abituato a piegare il bucato di padron Bowser. Vediamo un po'. Si sì, adesso sembra già una delle camicine. <ride> non ho <lo> suonato. <ride> oh si sì, va bene, non ricordo il preciso che aspettava essere prima. <ride> Grazie Kamek. Ah Era Io sono una cazzina a casa. Mi sa che mi, mi stavo rilassando un po' troppo, mi hanno spiegata completamente. Così te la smette di spiegare. <ride> Ma che fa? <fazio>, si <ride> mette a ballare. Ma adesso che sono stata spiegata di fresco mi sento in gran forma. Ok, l'entusiasmo è tornato alla. Oh no. Caro Kamek, grazie per avermi aiutato a ripiegarmi. Come dire, per avermi ripiegato e basta. Sì, sì, non esagerare. Eh? Non sono abituato a ricevere complimenti per un lavoro ben fatto. Bene, cioè Perché porta ancora Timbri. Bowser Ah è vero. Perché porta ancora Bowser Junior alle spalle? Perché no? Ha l'abilità di camminare ora. Comunque io direi di ora salvare. Mi sento più alto Sì salva adesso E eh, chiudiamo Quindi nella prossima parte Di Paper Mario di Origami King Andremo a vedere Per l'ultima Terma Probabilmente nemmeno è l'ultima Perché dovremmo ridare il colore A sto ciccione di Bowser Jr <ride> Quindi niente Iscrivetevi Rispondete al sondaggio Ci vediamo